messa in campo la riforma magari con una tempistica eh, diversa. Ma intanto cominciare a ripensare i limiti, eh, rimettere a coltura, come dicevo prima, eh, i terreni disponibili, eh, evitare che siano frapposti tutta una serie di, eh, di difficoltà e di condizioni eh, non praticabili da parte dei, dei produttori e poi rimane la eh, necessità di ripensare quelle che sono che l'architettura delle relazioni commerciali internazionali.